Nella vita potremmo classificare le persone in due categorie, chi ha un gran desiderio di fare e chi invece non ha voglia di fare nulla. Ma qual è il motivo di questa differenza e soprattutto come si fa ad alimentare la propria voglia di fare? Scopriamolo insieme. Ciao, io sono Mirko e sono un Life Coach, in questo video parleremo del grande desiderio di fare, di che cosa lo alimenta e di che cosa invece lo inibisce. Pochi sanno che la nostra energia psicofisica dipende dai reni. Aspetta però, non ti sto parlando dal punto di vista organico, ma dal punto di vista energetico. Secondo la medicina energetica cinese, infatti, i nostri reni sono come delle lampade ad olio, dove l'olio rappresenta la nostra energia costituzionale, quella ricevuta dai nostri genitori alla nascita, mentre la fiamma rappresenta il nostro metabolismo. Ora, che cosa significa tutto questo e come possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio? Beh, prima di tutto sapendo che noi abbiamo un'energia di base, che non possiamo alimentare ma solo consumare nel modo più equilibrato possibile. Perché in funzione dello stile di vita che noi abbiamo, lo consumiamo più o meno velocemente. Perciò il fatto di sentirci pieni di energia, oppure stanchi, scarichi, dipende dai nostri reni. Volendo semplificare un po' il tutto possiamo arrivare a dire che a un gran desiderio di fare corrisponde una grande energia psicofisica. Più siamo in salute, ed è qui l'importanza di volersi bene, più energia abbiamo, più voglia di fare abbiamo. Detto questo, che cos'è che invece ci toglie energia? Primo, I focolai. Che cosa sono i focolai? Sono tutte quelle tensioni fisiche ed emotive che ci portano a consumare prima la nostra energia, quindi a farci sentire stanchi prima del tempo. Il secondo elemento riguarda i cosiddetti vampiri energetici. Che cosa sono? Sono tutte quelle persone che tendono a scaricare sugli altri i loro malumori. E ci parlano di preoccupazioni, e ci parlano di ansie e ci parlano di paure, e hanno un atteggiamento pessimistico della vita. E anche questo non ci fa star bene e ci toglie energia. Il terzo elemento sono i conflitti interiori, ovvero quando ad esempio vogliamo qualcosa ma poi ci diciamo sì ma è difficile, sì ma è impossibile, sì ma non ce la faccio, oppure quando vogliamo qualcosa e allo stesso tempo ne vogliamo un'altra che è in conflitto con la prima. <ride> allora in questo caso non ci muoviamo in una direzione, ma è come se stessimo in folle con l'acceleratore schiacciato pronti a partire ma in realtà non partiamo mai. L'aspetto un po' triste di tutto questo è che non solo la persona che vive un conflitto interiore è frenata nel realizzare i propri desideri, ma è anche percepita e giudicata dall'esterno come pigra, apatica, incapace. In realtà non è niente di tutto questo, sta semplicemente vivendo un conflitto interiore che la blocca. Il quarto e ultimo elemento riguarda la nostra immaginazione e pochi sanno quanto condizioni il nostro comportamento. In realtà, ogni volta che noi vogliamo fare qualcosa, prima la immaginiamo e poi la realizziamo. Ad esempio, quando avvertiamo fame, la prima cosa che succede è che ci viene in mente un alimento che vogliamo mangiare. Dopo un poco, senza quasi accorgercene, ci ritroviamo a mangiare questo alimento perché lo abbiamo prima immaginato. La stessa cosa accade per qualsiasi nostro desiderio. Quindi nel momento in cui immaginiamo qualcosa, in base a come la immaginiamo, se è facile, se è difficile, se è grande, se è piccola, se è alla portata di mano, se è fuori dalla nostra portata, in base a come creiamo l'immagine, abbiamo una risposta emotiva che ci può portare a realizzarla oppure a fallire. Anche in questo caso... L'energia che sentiamo addosso è proporzionale al tipo di immagine che noi creiamo. Quindi se noi creiamo un'immagine di difficoltà, ovviamente ci toglie energia. Ma se invece creiamo un'immagine di facilità nella realizzazione di quel desiderio che noi abbiamo, allora aumenta la nostra energia. Quindi la nostra immaginazione condiziona la nostra energia psicofisica. Bene, come sempre, se ti è piaciuto qualcosa di questo video metti un mi piace, se hai delle domande da pormi fammelo sapere qui nei commenti, ti invito anche a iscriverti al canale e ad attivare la campanella affinché tu possa essere aggiornato sui prossimi video che pubblicherò. Alla prossima, ciao!